Allora riprendiamo a provare a costruire come dicevamo quello che sarà la nostra prima applicazione grafica molto molto semplice. Noi vogliamo cambiare leggermente questa interfaccia e quindi ciò che possiamo fare è o creare un nuovo file fxml oppure, per favore, scusate, oppure partendo dal file esistente, cancellare ciò che c'è. Qui vado sui nodi che ci sono, faccio elimina e riparto da un'interfaccia vuota. Lo ricevamo, abbiamo cancellato i nodi esistenti e quindi siamo, ci siamo rimessi in una condizione di file fxml praticamente vuoto, ci vogliamo costruire dentro un'interfaccia che ci permetta di inserire il nostro nome, un bottone e un messaggio, un'area per un messaggio in cui il, diciamo così, possa essere fatto questo buongiorno, okay? questo messaggio di buongiorno. Allora io prima di tutto me la devo immaginare in testa questa interfaccia, io mi sto immaginando una prima riga con una casella vuota in cui posso scrivere e a fianco un bottone e sotto magari l'area per il messaggio. Quindi mi sto immaginando un'interfaccia fatta di due parti, una sotto l'altra verticalmente. Allora devo ragionare in termini di contenitori, vi dicevo prima molto... Rapidamente che ci sono i contenitori VBox e l'iconcina ce lo fa vedere che ci permette di organizzare elementi verticalmente uno sotto l'altro. Il suo duale è l'HBox in cui invece gli elementi che sono figli, che inseriamo no, dentro questa HBox verranno impaginati tutti da sinistra verso destra. Noi abbiamo il border pane che di solito consiglio di lasciarlo sempre come nodo principale perché ci dà no, la possibilità di inserire meglio le cose e poi vedremo più avanti quando ci serviranno degli altri tipi di contenitori in particolare il grid pane quando abbiamo diversi elementi vogliamo incolonnarli per righe e colonne però in questo caso ci può bastare semplicemente una V-Box dentro la quale mettiamo due elementi sopra una casa di testo e un bottone sotto un campo in cui poter scrivere il risultato però visto che sopra ho, allora devo mettere una casella di testo, da dove la prendo? Dei controlli. E la casella di testo si chiama text field. La metto dentro la Vbox. box E compare una casella di testo qua. Poi ci metto un bottone, sempre dentro la Vbox dopo il text field, E poi ci metterò, una, vogliendo, un campo di testo, quindi un'etichetta, label, dopo il bottone, dopo e non dentro. Quindi attenzione. Ok. Adesso questi tre elementi, non, ecco qua. questi tre elementi, la casella di testo, il cui nodo si chiama text field, il bottone, il cui nodo si chiama button, e l'etichetta, il cui nodo si chiama label, in questo momento sono stati impaginati uno sotto l'altro. Ma perché? Perché sono tutti e tre figli di una V-box. Quindi sono impilati in verticale. Io voglio che i primi due in realtà siano affiancati in orizzontale. Allora ciò che posso fare è costruire una H-box, quindi vado a prendere il contenitore di scatole orizzontali, che metterò dentro la V-box, lo sposto come primo se riesco lo finita qui è sempre un casino ok? e dentro questa H-box trascino il campo di testo e il bottone ci vuole un po' per prenderci la mano no? a destra a volte non si capisce cosa succede ma a sinistra vedete che abbiamo una v-box che contiene due figli h-box e label lo vedo meglio se collasso l'h-box e vedi che la v-box contiene questi due figli l'h-box e la label questa h-box e quindi sono uno sotto l'altro questa h-box contiene a sua volta due elementi che sono cliccarci sopra per aprirla il campo di testo e il bottone adesso perché sta roba è brutta così? ma perché eh, allora, la regola di contenimento di inscatolamento è rispettata però ci sono dei margini dei bordi che non quadrano per nulla perché questi vari elementi vbox e hbox hanno delle proprietà di layout che possiamo voler correggere ad esempio una VBox, se vado nelle proprietà di layout, per come simbuilder è stato impostato mi crea una box la cui ampiezza e altezza sono 100x200. Se io la voglio più larga, posso dire che la larghezza sarà di 400 ad esempio. Modifico questo valore e cambiando la proprietà immediatamente la visualizzazione viene aggiornata però qual è il valore giusto? allora eh, noi potremmo indovinare, provare a indovinare qual è il valore giusto in termini di numero di, di pixel da utilizzare per questa vbox ma ci viene in aiuto invece un'opzione che si chiama use computed size Cosa vuol dire? Use Computer Size vuol dire, beh, allora la larghezza me la calcolo sulla base dei nodi che contengo. E quindi anziché fissare una larghezza, poi i nodi devono starci, lui prima posiziona i nodi e poi fa il contenitore della dimensione opportuna. Quindi vedete se mettete use Computer Size sia sulla larghezza che sull'altezza, la interfaccia si stringe intorno ai nodi. Rimane ancora questo spazio vuoto ma perché? Perché la stessa operazione va fatta sulla H-box, perché la V-box abbiamo detto adesso usa lo spazio che le serve, l'H-box userà anche lei, gli faccio usare lo spazio necessario, perché altrimenti prima era, impilava gli oggetti in orizzontale ma ci si dava uno spazio in altezza che era eccessivo. Ok? adesso così magari sono un po' troppo appiccicati quindi potremmo voler sono riuscito a ingrandirlo ma non riesco più a rimpicciolirlo sta roba. Vabbè. No, se, lo faccio... se vedo il preview che mi dà le dimensioni reali di questa finestra magari sono un po' troppo attaccati allora magari a questo punto ci conviene giocare sui margini, prendendo la V-Box che è il mio contenitore principale, che ne so, gli do un margine di 5 pixel, ma poi qua eh, sono dettagli, no? Mi do un margine di 5 pixel nei quattro lati, vedete che posso avere i numeri separati per i quattro lati, e poi l'altra proprietà che mi è utile è la spaziatura, spacing, tra la prima e la seconda riga. Quindi se ne metto un 5 mi spazia un pochino di più la prima riga e la seconda riga. Questi tra l'altro, quest impostare queste proprietà di layout, noi stiamo, non stiamo dicendo esattamente dove mettere il bottone, ma stiamo dando delle regole attraverso cui ci sarà un algoritmo di impaginazione che mette le cose tenendo conto dei margini, dell'inscatolamento e cioè delle preferenze. Quindi noi stiamo dicendo, così come questo bottone, questa area di testo, magari sono un po' troppo appiccicate, allora dico all'hbox di dare un po' di punti di spaziatura tra gli elementi che lei sta in scatolando in orizzontale, così è già un pochino più guardabile. Poi magari gli voglio mettere anche un titolo sopra, allora il titolo lo potrei mettere come etichetta, una label, control, scusami, sono in control, una label nel top del border paint, il contenuto principale l'abbiamo messo nel centro del border pane, il titolo lo possiamo mettere qua, quest'altra label, che sarà, adesso posso cambiare, non voglio che si chiami label, voglio che mostri, che ne so, buongiorno, buongiorno 2022, ok? Come faccio a modificare il testo? Beh, o ci clicco sopra e scrivo, oppure, Ciò che ho fatto equivale a modificare la proprietà text della stessa etichetta. La stessa cosa posso fare sotto, sotto vedete che quando ho creato una label, un'etichetta, mi ha creato il nodo label dando la proprietà label scritta dentro, io posso scrivere qualche cos'altro, questo campo text ovviamente verrà sostituito aggiornato istantaneamente, quello che faceva l'applicazione prima creava una proprietà testo vuota, una stringa vuota e quindi non si vedeva nulla, no? magari lasciamo scritto ok così lo vediamo perché stiamo solo facendo delle prove, questa dovrebbe essere l'area in cui magari in, pensiamo di mettere un messaggio. mostra preview nella finestra viene una cosa di questo genere il titolo non sembra tanto un titolo allora il titolo magari cerchiamo di farlo un pochino più grande quindi la dimensione del carattere non è da 12 magari la mettiamo che ne so, da 24 e se volete li potete cambiare il colore Vabbè. così non facciamo cose troppo colorate perché è vero che sono giorni di carnevale questi, ma... No? Possiamo modificare le proprietà che ci servono e abbiamo semplicemente editato questo file fxml mettendosi dentro gli elementi che ci servivano. E possiamo a questo punto salvare... Ricordiamoci che noi stiamo editando il file fxml che era dentro il progetto Eclipse quindi quando salvo sto salvando il file dentro il progetto Eclipse quindi se torno su Eclipse e rifaccio run del main dovrebbe questa volta partire non più l'interfaccia di prima con click me ma quest'altra qua del buongiorno 2022 invece no perché invece no? perché Eclipse è scemo? è scemo perché non si è accorto che io ho modificato quel file fxml e non se ne è accorto perché non ce l'ho aperto quindi dobbiamo sempre ricordarci perché poi quando creiamo, modifichiamo le cose eseguiamo il programma e non funziona no? eppure lo, lo, l'ho modificato l'ho modificato ma il clip non si è accorto che io l'avessi modificato allora devo aprire il file tenerlo aperto anche nell'editor di Eclipse allora a questo punto avendolo aperto lui ovviamente si sarà accorto che è cambiato e mi parte la mia versione adesso tra l'altro non basta cambiarlo perché se io lavorassi dentro il main per dire vado di là lo modifico al posto di ok scrivo ok punto esclamativo anziché col punto per dire per fare una modifica Lo salvo, torno su Eclipse, faccio run, e non devo fare run del main, scemo, e mi trovo ancora il punto. Però voi mi dite no ma il file ce l'avevi aperto. Sì, aperto in un altro tab. Quindi per far sì che Eclipse ne accorga devo avere il file aperto, ci vado sopra. Torno indietro, basta che eh, e lui se ne accorge. Cioè deve proprio visualizzare i contenuti di questo fxml. È un po' scomodo all'inizio ma in realtà questo giochino qua non lo facciamo molto di frequente perché l'fxml lo vediamo soprattutto nella anteprima direttamente dentro Theme Builder. Quando è finito passiamo ad Eclipse e questo ciclo. Ricordatevi solo se state già lavorando sul programma e dovete modificare qualcosa in interfaccia e non sembra che funzioni è perché dovete aprire questo file perché Eclipse se ne accorga è scomodo ma non è complicato adesso questo programma che abbiamo fatto cosa fa? fa già delle cose nel senso che abbiamo messo una casella di testo e questa è una casella di testo in cui posso scrivere posso fare copia e incolla posso cancellare ho un bottone che posso cliccare, vabbè la finestra la posso modificare, spostare, ma non è che serva molto, questo vuol dire che ho già dei nodi che hanno un comportamento predefinito, la casella di testo sa come comportarsi da casella di testo, sulla base delle proprietà che gli abbiamo dato, quindi in questo caso è una casella di testo che ha la proprietà disable falsa no? io potrei avere la casella di testo in cui non posso scrivere a volte vi capita no? c'è un campo già predefinito non lo potete scrivere per ottenere questo se io metto disable la casella di testo diventa grigia e quindi non ci posso scrivere dentro quindi in funzione di tutti gli attributi che ha questa casella di testo sa come comportarsi sa come diciamo, essere usata da un utente poi non sa null'altro del programma che state facendo, non sa che lì dovete scrivere il vostro nome quando mettete il bottone, che a questo punto non chiamiamo button, ma chiamiamo buongiorno. Buongiorno. Non sa che quando devo schiacciare quel bottone devo fare delle cose. Questo lo devo aggiungere io. Quindi il comportamento specifico dell'applicazione lo dovrò aggiungere io. Dando che cosa? Dando al programma Java la conoscenza di ciò che c'è nell'interfaccia e di ciò che fa l'interfaccia. Ciò che c'è nell'interfaccia sono i contenuti dei nodi che mi interessano modificare o leggere. Il titolo Buongiorno 2022, da programma Java, non mi interessa né leggerlo né modificarlo. Quindi va bene, è un elemento diciamo, puramente estetico, rimane nell'interfaccia, rimane nel JavaFX e basta. Mentre invece, queste altre due etichette, questa altra etichetta sotto, quella dove c'è scritto OK, e quella casella di testo, invece interessano al programma Java credo di testo perché devo sapere che cosa c'è scritto dentro e l'etichetta perché devo poterla modificare allora devo rendere accessibili al programma Java i nodi corrispondenti a queste due etichette a questi due testi come faccio a farlo? allora vado, tutto ciò che ha a che fare col programma Java me lo trovo nel pannello code delle proprietà e in particolare il primo, FXID, identità si chiama. Identity. Questo, associa, questo campo FXID associa un variabile Java all'interno della classe controller che viene automaticamente inizializzata per puntare al nodo che è stato creato nella lettura dell'FXML. Quindi questa classe FXML loader, oltre a leggere l'FXML e fare tutta la creazione dei nodi, impostare tutte le proprietà, mi salva anche il riferimento agli oggetti che ha creato, quelli che voglio io, non tutti, se no sarebbero troppi, non ne farei nulla, in una variabile il cui nome scrivo, definisco direttamente dentro l'FXML. Quindi questa casella di testo, sono sulla text field, la posso chiamare txt nome, fatemi chiamare così. La chiamo txt e così mi ricordo che è una casella di testo e nome perché mi ricordo che conterrà il nome. In questo modo sto predisponendo l'fxml loader per creare una variabile java dentro la classe controller che punta a questo oggetto quando verrà costruito e la stessa cosa posso fare sull'etichetta sotto questa qua la potrò chiamare txt messaggio ad esempio quindi questo fa sì che io possa dalla classe controller poter leggere e scrivere tutte le proprietà in questo caso ci serve la proprietà text, text il testo, ma una volta che l'oggetto posso leggere e scrivere tutte le proprietà, degli oggetti selezionati che io voglio selezionare. Mentre invece di questa label qua, sopra il titolo, non metto nessun id e quindi dal controller non sarà visibile, ma non ci interessa e quindi non lo specifico. Tra l'altro nella Blocco controller qua sotto, in basso, mi fa una tabellina riassuntiva di tutti quelli che sono gli id che ho definito, così posso vedere se mi sono dimenticato qualcuno. Quindi cosa dovrà fare poi il mio programma? Dovrà prendere la proprietà text della casella di testo e copiarla nella proprietà text della casella messaggio più o meno, magari con un messaggio davanti, una capo, qualche cosa del genere, un po' di punteggiatura intorno, ma... Il problema è quando lo deve fare? E lo deve fare quando premo il bottone buongiorno. Quindi il controller deve avere accesso ai dati che sono visualizzati nell'interfaccia. L'accesso vuol dire che in qualunque momento lo posso leggere o lo posso scrivere, ma io non lo voglio leggere o scrivere in qualunque momento, lo voglio leggere o scrivere quando premo questo bottone. Allora qui entra in gioco un altro concetto di JavaFX, ma di tutti i toolkit grafici, che è della programmazione ad eventi. Cos'è un evento? Un evento è una qualunque cosa che può succedere sull'interfaccia l'utente ha spostato il mouse di mezzo pixel, di, quello è un evento, l'utente ha premuto una lettera sulla tastiera, quello è un evento, l'utente ha cancellato un campo, ha, aggiunto, ha scritto una lettera dentro una casella di testo, quelli sono eventi. Cioè mentre noi usiamo, ma non solo JavaFX, qualunque programma, tutto ciò che noi facciamo, tutti i nostri spostamenti del mouse, della tastiera, del, del touchpad, eccetera, eccetera, generano centinaia di eventi al secondo. Che fine fanno questi eventi? Questi eventi vengono, possono essere ignorati, nel senso che se io sposto il mouse da qui a qui non cambia niente, questi eventi vengono generati, gli eventi vengono passati dal sistema operativo a quella finestra, in questo caso la finestra di anteprima, la preview, ma non cambia nulla, e la finestra dice vabbè, non frega niente. E quindi questi centinaia di eventi al secondo vengono tutti buttati nella spazzatura. Però, vedete, quando invece il, mi sposto sul bottone, allora cambia il bottone. Quindi vuol dire che il bottone in questo momento sta catturando l'evento che dice che il mouse si è spostato sopra di lui e ha reagito in qualche modo. Quando io clicco il bottone reagisce in quell'altro modo. E così via. Quindi noi abbiamo un grosso flusso di eventi che viene generato automaticamente indipendentemente da ciò che faccio clicco, mi sposto, scrivo tutti gli eventi generati Al, tantissimi vengono dimenticati alcuni vengono catturati da qualche oggetto ad esempio quando io scrivo qui dentro abc nel momento in cui premo la A, il fatto che la A compaia lì non è magia non è è perché c'è il gestore dell'evento, ho premuto un tasto, che legge il tasto che ho premuto e va a modificare la proprietà text di quella casella. Solo che sto codice non l'ho scritto io perché fa parte del codice della libreria JavaFX per la classe text... Um, text uh, come si chiama? Ho dimenticato già. Texta, text field scusate, mi viene a textare anche quello grande ma c'è e infatti se noi prendiamo il text field vediamo che abbiamo tutta una serie di nel pannello code oltre al nome, tutta una serie di caselline che corrispondono a tutti gli eventi che possono capitare che ne so eh, tutti gli eventi legati al mouse il drag and drop tutti gli eventi legati alla tastiera quindi ho un key pressed, un key released, premo un tasto, lascio andare un tasto. Sono eventi separati. Ho un key typed, tasto premuto e rilasciato, un evento solo che indica l'intera pressione di un tasto. E posso ridefinire tutti questi eventi. Se io volessi potrei fare in modo che questa casella accettasse solamente, che ne so, delle lettere alfabetiche e non dei numeri, andando a intercettare l'evento key type e se il. Se il il tasto è quello che voglio, lo, lo inserisce, altrimenti no. Adesso le cose di basso livello lasciamole fare alla libreria JavaFX. Il principio generale è che di tutti questi eventi che vengono generati, una piccola sottoinsieme mi serve. Quelle di basso livello le gestirà la libreria per far funzionare la casella di testo. Quelle un pochino più di alto livello le gestisco io per far funzionare il programma nel suo complesso. quindi mi serve, e la domanda che mi devo fare è questa, mi serve fare qualcosa quando l'utente interagisce con questa casella di testo? No, perché lui può scrivere, sbaglia, cancella, corregge, ma la casella di testo sa già come comportarsi. Mi serve fare qualcosa quando l'utente ha finito di scrivere e clicca sul bottone buongiorno. Allora ciò che mi serve è andare a intercettare l'evento di clic sul bottone buongiorno. quindi vado sul bottone buongiorno senza sempre la proprietà code e vado a intercettare l'evento action che c'è solo su alcuni elementi l'evento action quelli che possono causare un'azione e qui dentro ci metterò dentro questa proprietà ci devo mettere il nome di un metodo che verrà automaticamente chiamato quando su quel bottone si verifica quell'evento. Quindi tutto il meccanismo di gestione degli eventi esiste ed è trasparente. Non ci devo fare nulla, basta sapere che c'è. E quando voglio dico su questo elemento mi interessa gestire io quell'evento, che magari verrebbe buttato via, verrebbe ignorato, e invece adesso io lo voglio gestire. Cosa vuol dire gestire? Vuol dire, vabbè, chiama sto metodo e dentro ci scrivo le istruzioni per fare ciò che devo fare. No? E qui tipicamente, visto che diamo, voglio gestire un evento, avrò dei metodi che spesso come nome chiamiamo handle qualcosa. Handle, buongiorno. Se notate, quindi ho scritto il nome di un metodo Java che non esiste ancora, almeno eh, devo creare questo. Non ho messo un ID al bottone. Potrei metterlo, non fa nulla di male, ma non l'ho messo perché non mi serve. Al programma Java serve andare a leggere e modificare le proprietà di questo bottone? Probabilmente no. Eh, potrebbe servire se io volessi rendere il bottone a volte abilitato, a volte cliccabile, a volte invece disabilitato. Allora in quel caso avrei bisogno del riferimento al nodo bottone per poter fare un set disable true o set disable false, quello che faremo nelle prossime esercitazioni. Ma se non devo. Leggere delle proprietà o non devo modificare le proprietà al programma Java non interessa avere riferimento a quell'oggetto. Quindi cerchiamo solamente di mettere riferimenti a ciò che effettivamente ci serve. Quindi, noi abbiamo popolato questa interfaccia con tre informazioni: il nome della variabile con cui vogliamo fare riferimento alla casella di testo, il nome della variabile con cui vogliamo fare riferimento al messaggio e il nome del metodo che deve essere chiamato quando clicchiamo sul bottone, attraverso la proprietà onAction del nodo bottone. Adesso bisogna costruire, aggiornare la classe controller, che era quella di prima, in modo da sapere queste informazioni. Quindi dovremo qua dichiarare, anziché una variabile che si chiama label, una variabile che si chiama txtMessaggio e così via. Allora questa parte noiosa è capace a farla già da sola Il, lo sim builder se andate nel menu view l'ultima voce è, mostra un esempio di uno scheletro di controller show sample controller skeleton che partendo dall'interfaccia attuale mi crea già la classe control, lo scheletro della classe controller che posso semplicemente prendere e far copia e incolla dentro Eclipse. Questo scheletro contiene già, vedete, label, text messaggio, text field, text nome, e il metodo handle buongiorno, ovviamente è vuoto perché non è che può sapere cosa fa, ma perlomeno mi dà lo scheletro. Quindi ciò che conviene fare è, prima, mettere a posto tutte le proprietà degli elementi, nei nodi dell'interfaccia grafica. Poi farmi generare questo scheletro, copia e incolla e da lì in avanti lavoro su Eclipse. È ovvio che se poi dovessi aggiungere una nuova proprietà devo andarmi a, a, ovviamente ad aggiornare il controller, se però ho già fatto delle modifiche in Java devo cioè un po' aggiornare, fare un po' una fusione delle modifiche fatte a mano, no? Quindi conviene se riusciamo a pensarci prima a ciò che ci serve. Quindi faccio copia, seleziona tutto, copia, torno nella classe controller, seleziona tutto, cancella e incolla. Quindi in questo caso ho buttato via il controller che c'era prima, che era relativo a un fxml diverso, a una scena diversa, e ne ho fatto uno che è adatto alla mia scena. Dove in automatico, quando viene caricato l'fxml, questa variabile txt messaggio punterà esattamente alla label, che per noi è nell'ultima riga, questa variabile txt nome punta al text field che è nella prima riga e questo metodo verrà chiamato automaticamente tutte le volte che l'utente clicca sul bottone qui siamo più tranquilli perché abbiamo veramente un metodo da scrivere, una classe con due proprietà e non ci interessa del bottone un po' più alto un po' più in basso, se è giallo, se è verde come è scritto il testo eccetera qui dentro il controller abbiamo puramente ci dobbiamo preoccupare puramente della logica di funzionamento dell'interfaccia, non più della presentazione, della visualizzazione. Il bello di questa libreria è la JavaFX che ci permette di separare nettamente le problematiche di visualizzazione, layout, margini, colori, eccetera, dalle problematiche di logica applicativa. Noi poi la settimana prossima faremo un passaggio in più nella logica separare la logica di gestione dell'interfaccia dalla logica di gestione dei dati introducendo un livello in più che chiameremo modello ma questo è al di fuori della libreria JavaFX facciamo un passo per volta Allora, cosa devo fare qua? vediamo se funziona prima di tutto proviamo a scrivere qua una semplicemente system.out.println bottone premuto. quindi per ora verifichiamo se ciò che vi ho raccontato è vero riapro la scena allora devo andare su Scene builder salvare il file tornare su eclipse aprire sim.fxml così lui se lo legge e se, se va tutto bene l'fxml non lo devo più toccare vado su main, faccio run mi dice che deve ovviamente aggiornare il controller allora c'è questa mia interfaccia provo a cliccare su buongiorno e mi scrive nella console bottone premuto che mi fa vedere che effettivamente ho chiamato quel, quel metodo e tutte le volte che premo il bottone mi scrive questa cosa possiamo divertirci tutto il giorno oggi e veramente, tutte le volte che lo preme ma noi ci vogliamo divertire con altro ok? allora, io adesso ho un metodo e so come fare a chiamarlo a far sì che venga chiamato adesso devo far fare a questo metodo qualcosa di più furbo tipo prendere il testo che c'è qui e copiarlo sotto allora, chiudiamo l'applicazione e torniamo a ragionarci questo qui è bellissimo ma lo commettiamo allora, qual è il nome di questa persona? che dobbiamo salutare molto educatamente eh, sarà una stringa che posso ottenere andando a leggere la proprietà text del mio text field che si chiama txt nome. Quindi ho fatto semplicemente txt nome, punto, ho detto una proprietà. Quindi una proprietà avrà un getter e un setter. Get text. Vedete che la classe text input control, che è una delle superclassi di, di, di text field, ha una proprietà getText che, che mi restituisce esattamente una stringa. Quindi quando premo il bottone viene eseguito questo codice e questo codice va a leggere il valore della proprietà text della casella di testo in quell'istante, ciò che c'è scritto in quel momento. E cosa se ne fa? Beh, usa questa stringa per andare a modificare il messaggio modificare il messaggio significa andare a modificare la proprietà text della label accessibile tramite la variabile txt messaggio quindi farò txt messaggio che è il nodo messaggio gli voglio modificare la proprietà testo, quindi set text e dentro, cosa ci fa questa t qua fuori, non lo so ci devo mettere una stringa che voglio che compaia. La stringa che voglio compaia potrebbe essere, ad esempio, buongiorno virgola spazio più nome più punto. Allora in questo caso se faccio run io posso scrivere il mio nome, non succede ancora nulla perché nonostante ci sia la logica per copiare il messaggio sotto, questa logica viene attivata solo quando clicco il bottone, quindi non parte da sola. Clicco su buongiorno e mi viene modificato il messaggio sottostante. Se io decisi di cambiare il mio nome, altro, mi chiamo Altro, Buongiorno Altro. Quindi gli eventi che catturo mi dicono il quando, le proprietà degli oggetti mi dicono il cosa, cioè quali sono i dati, e il codice che sta nei metodi mi dicono il come, cioè come, come vengono trasformati questi dati, come va avanti l'applicazione la, poi magari voglio fare anche un po' di controllo, nel senso che se uno non mette nulla e mi schiaccia il bottone buongiorno punto è un po' brutto da vedere allora magari in questo caso gli scrivo un messaggino per favore inserisci il tuo nome a questo punto è semplice codice java Ho una stringa nome, se la, la lunghezza di nome, nome.length uguale 0 allora scriverò in quest'area di messaggio set text per favore inserisci il tuo nome altrimenti Altrimenti va bene questo messaggio che abbiamo messo. E quindi facciamo un altro run. Ci sono degli errori cosa ho fatto qua? If, ah sì. Ho passato il weekend a correggere compiti di Python dove le parentesi non ci sono. Ok. Se io provassi a cliccare buongiorno adesso mi dice per favore inserisci il tuo nome se invece, invece inserisci il nome mi dice buongiorno Dal nome no? poi magari una cosa che vogliamo fare dopo che ho inserito il nome questo campo di testo lo potrei voler vuoto voler ripulire in modo che uno non possa premerlo più volte a questo punto come faccio a ripulire nel caso in cui sono riuscito a dare il t buongiorno a ripulire questo campo di testo? E Semplicemente reimposto txt, eh, scusate, txt nome, setText, stringa vuota. Quindi ti do il buongiorno e poi reimposto vuoto quella casella, basta semplicemente... Noi impariamo a ragionare no? semplicemente, e esclusivamente, lavorando sulle proprietà degli oggetti, dell'interfaccia grafica. E le proprietà sono in molti casi bidirezionali, cioè gli elementi interattivi come la casella di testo, il valore può essere modificato dall'utente e ogni volta che l'utente lo modifica la proprietà text viene automaticamente aggiornata e quando la leggo col get text becco l'ultimo valore, ma anche averlo il contrario, quando io modifico la proprietà text, questa viene anche aggiornata sull'interfaccia grafica e l'utente vede immediatamente la modifica, è bidirezionale questo collegamento automatico fatto per noi. Quindi se lo rifacessi vedrei che se scrivo il mio nome mi dà il buongiorno ma nel frattempo ha ripulito la casella di testo, se era ciò che volevo. oppure posso disabilitare, posso fare ciò che voglio essenzialmente. Ho il pieno controllo a questo punto di che cosa fare sull'interfaccia grafica. Volendo potrei anche aggiungere, togliere, cancellare dei nodi, nodi dell'interfaccia grafica, perché alla fine questi nodi altro non sono che, come dicevamo, classi Java. Questo in realtà non lo faremo quasi mai. Però potremmo giocare sul fatto che un nodo diventa invisibile, non più abilitato, o lo modifico e cose di questo genere. Ok? Questo... diciamo, eh, grazie al meccanismo, lo rivediamo un attimo per no, ricordarci cosa sta succedendo, al meccanismo degli eventi. Gli eventi possono essere generati, per quelli che interessano a noi, in realtà possono essere generati da altre fonti, ma quelli che interessano a noi sono, principalmente, gli eventi generati dall'utente. L'utente genera eventi, di solito attraverso la tastiera, attraverso il mouse questi sono gli eventi di basso livello il mouse è spostato ho premuto il mouse, ho lasciato il mouse eccetera eccetera poi ci sono gli eventi un pochino più evoluti tipo ho cliccato sul bottone e questa è una sequenza di eventi no? Devo essere prima andato dentro il bottone poi ho premuto il mouse, poi ho lasciato andare JavaFX non mi obbliga a gestire io diciamo, questa sequenza di micro eventi, ma mi dà già un evento on action che è già riassuntivo. Quando l'utente ha fatto queste cose io genero l'evento action. E ogni evento viene sempre generato da una, un nodo, l'origine dell'evento. Quindi eh, il bottone può essere, in questo caso, è l'origine dell'evento action, a cui aggancio il mio gestore dell'evento. Poi volendo posso, questa seconda parte sull'obiettivo dell'evento, sul target non ci interessa più di tanto perché è solamente relativa a quando io voglio generare degli eventi nuovi ma noi non andremo a fare diciamo, questa programmazione eh, di basso livello. La cosa interessante, la cosa importante è che invece noi possiamo gestire per ogni evento a, eh, dei gestori di evento personalizzati per andare a decidere che cosa succede quando, quando capita una certa cosa in una parte dell'interfaccia, in alcuni elementi dell'interfaccia. Eh, forse no? poteva venirci l'idea di dire, ma in realtà a me interessano gli eventi che capitano sulla casella di testo. No? In realtà abbiamo visto che gli eventi sulla casa di testo non ci interessano, non li abbiamo usati, ci è interessato solamente l'evento sul bottone. Buongiorno. Perché? Perché gli eventi che capitano sulla casa di testo ci basta già la gestione normale che ne fa JavaFX. E quindi non devo aggiungere nulla di più, no? devo solo andare ad aggiungere il codice che mi serve no? quando non mi basta ciò che fa da sola, allora il bottone normalmente non ha nessun comportamento predefinito, se non quello di far finta di essere premuto, e di solito ci dovrò agganciare qualcosa. Le altre, che ne so, gli altri elementi di input, quasi sempre non, non, non mi interessa come lavorano, perché ciò che mi interessa è il valore finale che l'utente ci ha messo dentro, non tanto la sequenza di tasti che lui ha fatto. No? Potrebbe interessarmi, non so se uno vuole abilitare questo bottone a seconda che ci sia o non ci sia scritto qualcosa nella casella, allora a quel punto devo andare a catturare ogni singola modifica e a vedere se questa lunghezza di questa stringa è zero oppure no, c'è una domanda, dimmi Sì, c'è una, allora la domanda era la ripeto per la registrazione, la domanda era se io volessi inserire il nome battendo invio, anziché scrivendo il bottone, come vedi sulla casella di testo c'è anche, anche sulla casella di testo c'è un evento action. E l'evento action sulla casella di testo viene generato quando appunto premo invio, essendo dentro la casella di testo. Tutte queste documentazioni, io cosa ho fatto qua? Ho cliccato su questo on action della casella di testo, e mi ha portato la documentazione che mi dice il gestore dell'azione associato con questo campo di testo, questa proprietà mi riporta il, questo gestore, l'action handler, il gestore dell'azione, normalmente viene chiamato quando l'utente inserisce il tasto enter, schiaccia il tasto enter. Quindi, se voglio, posso far sì che l'enter su un tasto mi mandi avanti il eh, dato, mi salvi il dato, oppure posso fare in modo che faccio entra sul tasto, sposto il cursore dell'utente al campo successivo, ad esempio, sono io che decido, normalmente non fa nulla, perché quel gestore di questo evento non è catturato, quindi se batto un invio lì non fa nulla, se voglio che faccia qualcosa posso mettere quell'evento, tra l'altro posso dare la stessa, volendo, la stessa funzione di prima, perché... Ciò che faccio quando batto invio qua e ciò che faccio quando premo il bottone buongiorno saranno identiche, la stessa cosa identica. Allora posso usare lo stesso gestore. Metterò qua, no, se vogliamo farlo, andro buongiorno, anche nell'action della casella di testo. E quindi ho dato un modo in più per eseguire quella funzionalità. Se invece uno vuole andare a intervenire mentre l'utente scrive dovrà andare a prendere sulla casella di testo text changed è cambiato il testo oppure key typed l'utente ha scritto qualcosa attenzione che change text eh, viene chiamato solo ve lo faccio solo vedere perché è un errore frequente, viene solo chiamato quando l'utente esce dalla casella di testo dopo aver cambiato qualcosa, l'evento non viene generato ogni singola tasto che avete premuto, per andare a beccare ogni singolo tasto dovete andare a beccare l'evento key type, però come vedete è anche facile sperimentare, uno prova a mettere una cosa, a mettere una print line e vede che cosa succede. Ok? Allora, per oggi l'obiettivo è avere un primo assaggio, sulla costruzione di interfacce di questo genere, solo per riassumere, alla fine i posti che dobbiamo toccare sono due, il file fxml e il controller. Il resto del progetto non l'abbiamo toccato, okay, per ora. Va bene, allora buon divertimento domani in laboratorio, mercoledì in laboratorio, e mercoledì con Alberto a lezione. Noi ci vediamo lunedì prossimo.